Pipoca e l'amore per il suo padrone. Da quando è stata adottata, Pipoca si è dimostrata una gattina molto affettuosa. Ma ha un affetto particolare per il suo padrone. che per lei è anche il suo supereroe preferito. Sì, perché lui l'ha raccolta dalla strada, le ha dato una casa, una famiglia e tanto, tanto amore. Tipo. ciao! O forse è soltanto per il suo calore, per dire che lui è di sua proprietà, per stare comoda, chissà. Ormai i gatti sono fatti così, fatto sta che quando è stata accolta in casa, lui è la prima persona con cui la gattina ha fatto amicizia. E questa amicizia è cresciuta con il tempo. Pipoca ama davvero stare con il suo padrone. Quando lui dorme, lavora, si rilassa e anche quando sta con sua donna. La sera, per dormire ha bisogno di una sua maglietta usata. Mentre durante il giorno, passa tutto il tempo nel suo ufficio, aspettando che lui finisca il suo turno di lavoro per coricarsi con lui nel divano a guardare la tv. Avete sentito bene? Pipoca adora guardare la tv. Ama in particolare i film spaventosi e le partite di calcio, specie quelli della Juve detto tra noi. A volte ho l'impressione che sia una tifosa della Juve. Non appena comincia la partita, ecco che arriva Pipoca, che si corica sulla pancia del suo padrone e rimane lì, senza scollare gli occhi della tv. Tranne quando segna la Juve, che lei scappa di corsa, per risultanza esagerata del suo padrone. Yeah! Nei giorni di partita, il suo papà umano compra per sé la birra, e per lei i suoi crocantini preferiti. Anche se stavolta, lei sembra preferire la birra del padrone. No Pipo! La col fa male alla salute, ma a Pipoca piace anche giocare con il suo padrone. Qualche volta lui sembra dimenticare che lei non è un cane. Ogni tanto lui le compra dei bellissimi regali per giocare insieme ed subito festa. come potrete vedere qui nel canale nei prossimi video. Alla prossima! Amigatti!